Che cos'è per te la politica e a che cosa serve? Ma la politica è un'arte un sconosciuta. La politica oggi è in mano agli sprovveduti, agli stupidi, ai banditi e serve poco. Dunque qual è il futuro della politica? Il futuro della politica spero che sia, dipenda dalla capacità di, di, che anche altri, i non stupidi, le persone normali, quelle appassionate che hanno a cuore il bene comune, decidono di entrare in politica. Molto dipenderà da loro. Io spero che prima o poi diciamo, si, si riesca a fare piazza pulita, eh, anche da idee sbagliate. Cioè che per fare politica bisogna essere degli sprovveduti. non è vero. La politica richiede intelligenza, passione, eh, voglia di, di occuparsi di cose comuni. Grazie e buon appetito!